esperienza di quello che hai visto com'è il paradiso non credo nel paradiso Eden allora, come lo dipingeresti? No, non credo nell'inferno del paradiso, credo che questa terra è quella che abbiamo, che dobbiamo rispettarla e dobbiamo in qualche modo preservarla per come era all'origine, perché io sono, credo che ci sia qualcosa di sopra, un'entità, non la riesco ancora a riconoscere. Io riesco a essere devoto a madre natura, alla pace abama, chiamala come vuoi, agli elementi naturali. Okay. Ed è quello che dobbiamo rispettare, il paradiso è qui se credo nel qui e ora paradiso non credo che esista quello che abbiamo in questa terra e dobbiamo preservarla e goderli questa terra in maniera non credo assolutamente in un paradiso all'inferno è forse la cosa che è più mi tiene lontano dalla religione cristiana perfetto ma credi nella reincarnazione no No. Credo semplicemente che è una cosa chimica, è una cosa scientifica, che l'ho vista anche con i corpi bruciare in India, Fino anche, ma, ma anche senza quello, che l'ho visto anche con mio padre, l'ultimo respiro che ha esalato è diventato comunque parte dell'aria, è diventato comunque è entrato comunque nel mio sangue, è diventato comunque sangue del... è ancora vita, è ancora vita che si genera. Però non credo nella reincarnazione, non credo in un paradiso, non credo in un inferno, non credo in tutto questo. Io voglio essere restituito alla terra, senza bare, senza involucri, senza niente, di tutto questo. Io voglio semplicemente essere restituito alla terra da dove vengo. Solo sì. che poi in Italia non c'è può. Si può in determinati posti. Ah, sì? Sì. Mi hanno spiegato recentemente che è possibile, non mi sono informato, però ho avuto questa informazione che è possibile perché un'amica di una mia amica si è fatta spegnere ora c'è questo mondo una volta che è finito è finito però chiaramente hai modo per rigenerarti no, in cioè, può essere una reincarnazione diventare parte di quella pianta parte di quell'animale che mangia le foglie di quella pianta però la reincarnazione nel senso che tu domani sei un topo domani sei una scimmia domani sei una tigre no non ci credi come non credo nel, nel paradiso dell'inferno